Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con informazioni con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 3 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal bonus ricerca e sviluppo con la domanda per la restituzione del credito d'imposta con scadenza il 30 settembre e poi il reddito di cittadinanza controlli potenziati per revoca o domanda con esito negativo in caso di reati e ancora il bonus 200 euro, la dichiarazione al datore di lavoro sblocca il pagamento, si passa poi ai pensionati all'estero, ha certamente esistenza in vita sospeso per i residenti in Ucraina, e al modello 730 2022 precompilato con errori con l'annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Festival dell'Economia di Trento al via da ieri 2 giugno e fino al 5 giugno. Infine uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus ricerca e sviluppo, domanda per la restituzione del credito d'imposta con scadenza il 30 settembre, fa il punto Rosi Delia sul bonus ricerca e sviluppo, la domanda per la restituzione del credito d'imposta, fruito indebitamente, deve essere inviata entro la scadenza del 30 settembre 2022, il versamento poi si deve effettuare entro il 16 dicembre, le istruzioni e il modello sono state approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2022. Per quanto riguarda quindi il bonus ricerca e sviluppo sono state chiarite le regole per la restituzione del credito d'imposta che è stato fruito indebitamente. Per accedere alla procedura prevista dal DL fiscale 2022 i contribuenti che hanno i requisiti per beneficiarne devono presentare la domanda entro la scadenza del 30 settembre, effettuare il versamento delle somme dovute. O della prima rata entro il 16 dicembre 2022. Il modello e le istruzioni da seguire sono state approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2022. Passiamo poi al reddito di cittadinanza: controlli potenziati per revoca o domanda. Esito negativo in caso di reati, l'articolo di Alessio Mauro fa il punto sul reddito di cittadinanza. Sono stati potenziati i controlli grazie al protocollo d'intesa operativo dal 1 giugno tra IMSS e il Ministero della Giustizia. L'obiettivo è quello di procedere con la revoca o con l'esito negativo della domanda in caso di condanne, con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che bloccano l'accesso al sostegno economico. E poi invece per quanto riguarda il bonus 200 euro la dichiarazione al datore di lavoro sblocca il pagamento, fa il punto ancora una volta a Rosy Delia sul bonus 200 euro, lavoratrici e lavoratori dipendenti per accedere all'indennità contro il caro prezzi sono tenuti a presentare una dichiarazione preventiva al datore di lavoro. Solo dopo questo passaggio l'importo viene erogato nella busta paga di luglio. I dettagli sono nel testo ufficiale del decreto aiuti ovvero il DL numero 50 del 2022. Cambiamo argomento. Pensionati all'estero. Accertamento esistenza in vita sospeso per i residenti in Ucraina. L'articolo è di Francesco Rodorigo. L'Inps, tramite il messaggio 2302 del 1 giugno 2022, comunica che l'accertamento dell'esistenza in vita è sospeso per i pensionati residenti in Ucraina. Per via della guerra risulta infatti difficile procedere alle verifiche necessarie previste per l'erogazione del trattamento, i pensionati all'estero tuttavia continueranno a ricevere l'importo spettante senza interruzioni e poi per quanto riguarda il modello 730 precompilato con errori l'annullamento e nuovo invio dal 6 giugno al 20 giugno 2022 l'articolo di Anna Maria D'Andrea riguarda il modello 730 precompilato e inviato con errori si può correggere autonomamente una sola volta dal 6 al 20 giugno 2022 prende il via la fase di annullamento e nuovo invio della dichiarazione dei redditi online successivamente si passa da CAF o professionisti L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il festival dell'economia di Trento 2022 al via da ieri 2 giugno e fino al 5 giugno. Il festival entra nel vivo, oltre 200 gli incontri sui principali temi economici e di attualità e tanti relatori di rilievo da 7 premi Nobel a 10 ministri, oltre ai relatori del mondo accademico, economisti e rappresentanti delle istituzioni. Informazione fiscale seguirà in diretta la 4 giorni con aggiornamenti dalla città. Vediamo che invece per quanto riguarda la pagina dedicata all'economia dal Corriere.it si apre con il fisco, con le tasse, 19 milioni gli evasori, ruffini in carcere, meglio al lavoro per pagare. E poi cosa cambia con la riforma del fisco con un approfondimento sul DDL e i numeri del giorno, il primo è 640, quanto costa un figlio? 640 euro al mese. Ecco i conti di Banca Italia e poi 670 invece riguarda l'Istat ad aprile 670.000 occupati in più sul 2021 ma è boom di contratti a termine per quanto riguarda invece la pensione si apre il dibattito sulla riforma. Lega e sindacati chiedono quota 41 per tutti. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola La denatalità, il costo di fare figli e l'assegno unico che non basta. L'articolo è di Dario Di Vico e contiene un'analisi alla luce dei dati che sono stati forniti da Banca Italia con il costo nell'arco degli anni 2017-2020 per un figlio che è di 640 euro al mese ed è calcolato su nucleo genitoriale di due persone. Sul totale della spesa media di una famiglia un figlio costa circa un quarto. Partendo da questi dati c'è appunto l'analisi all'interno dell'articolo. Per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.